venuta nel mio bagno perché dovevo fare la tinta oggi quindi ho pensato scusate ma facciamola assieme che così vediamo anche come viene fuori allora oggi facciamo questa eh, che la provo così è della palette testa nera mh, oleo intense colorazione permanente con olio questa qui. il colore è questo è 418 castano mocha dice di essere attivato dall'olio suprema intensità e durata del colore fino al 90% in più di lucentezza 6 settimane di capelli visibilmente sani e forti, copertura professionale dei capelli bianchi ok allora perché la voglio fare Uno perché si vede la ricrescita due, perché adesso spero che con le luci spero che ho messo una luce lì e un'altra lì, spero che perché mi state straiando sul cavalletto Spero che non si veda, ma comunque si vedono un po' i capelli bianchi anche sotto. Soprattutto, quindi copriamo tutto, copriamo tutto, copriamo tutto. Allora, dunque, nella confezione è contenuto... Ah, non è una DV, eh, l'ho comprata io. Nella confezione c'è tutto il necessario, in teoria, per l'applicazione. Quindi, esatto, la miscela, il colore. Che cosa abbiamo? trattamento fissante con procellium keratin okay. e in teoria la confezione con le istruzioni mi erano caduti <ride> mi erano caduti tutti e due proprio e i guanti ok allora dunque in teoria si sì, basta applicare ehm, il colore dentro questo come tutte le tinte andare a mescolare e poi si applica con il beccuccio dosatore però a me non piace farla così sinceramente quindi ho tutta la mia attrezzatura che vuol dire eh, adesso lo tiriamo fuori così ve lo faccio vedere una vaschettina per misurare che è comoda perché è graduata nel caso volete farlo eh, voi poi due pennelli uno più grande e uno più piccolo e perché mi piace andarla applicare proprio soprattutto sulla ricrescita e l'attaccatura non mi interessa tanto le, le lunghezze e le punte anche se poi va mescolato allora direi di iniziare a preparare la pappetta così iniziamo allora pronti allora, adesso siete sul mobile del lavandino, quindi mi raccomando non vi muovete da lì, state ben fermi. Dunque, iniziamo, pennelli via, iniziamo mettendo qua dentro, magari potevo prendere già la roba, i due componenti. Quindi iniziamo a metterci tutto il flaccone applicatore emulsione rivelatrice con olio, insomma questa roba qua. E questo dopo lo sciacquiamo e lo, lo sciacquiamo e lo buttiamo nella plastica. E poi ci mettiamo il colore. Ecco qui. Anche questo. Ah, ok. Ok, e direi che ce l'ho messo proprio tutto perché è proprio strizzato. Questo invece va nell'alluminio. Quindi ora abbiamo questa meravigliosa pappetta che andiamo a mescolare con il pennello. intanto eh, li uso tutti e due. Partiamo con questo qui, così mescoliamo. Stiamo attenti a prendere tutti e due i prodotti in modo da miscelarli bene a modo. Io inizio già a spoccarmi bene. ecco fatto ora prima di iniziare perché sennò io mi sporco sicuramente vado a tirare su le maniche e poi in un negozio da parrucchieri ma si compra tranquillamente anche ad esempio lo viste anche dal figo alla saponeria le mantelline monouso Ebbene sì, io uso anche queste per... Ho anche un asciugamano vecchio, però io uso queste perché poi dopo le... la butto direttamente, quindi faccio molto prima. Allora, così. Ok. L'unica cosa, dato che ho la maglia a collo alto, sto attenta di andare a infilare, guardate così, la mantellina dentro al collo della maglia. Sì, perché mettersi le cose comode in casa non si ha mai. Vediamo un bel fiocchetto e stile, questo è stile, e prendiamo i guanti. Okay, e iniziamo ad applicarlo allora io parto sempre dal centro e poi mi sposto grazie al pennello adesso non so se la parte centrale la uso col pennello grande poi lo faccio con quello più piccolo comunque partiamo sulla parte qui perché è quella dove io ho più capelli bianchi quindi la parte qui ok e poi dopo col pettine cerco di tirare indietro anche questi andando attenta alle orecchie esistono in commercio anche dei copri orecchie ma sinceramente io così faccio tranquillamente e non mi Sì, stupenda. Adesso la facciamo dall'altra parte. Quello che non vi ho detto è che esistono in commercio delle paraorecchie per non andarsi a macchiare le orecchie e poi anche delle creme, ma oppure mettere una crema grassa, tipo la Nivea, è un'attaccatura per non macchiarsi. Ma io ho notato che è una cosa che faccio sempre quando faccio l'ennè. Ma se no con le tinte queste qua e le da supermercato non c'è problema perché vengono via tranquillamente. Poi mi macchierò e vi farò vedere come. Poi adesso andiamo dall'altra parte. E ora che ho completamente finito, infatti è finita anche tutta la confezione, il prodotto, andiamo a aspettare 15 minuti più o meno, normalmente sono 15 non ho letto le istruzioni che bello quando non leggo le istruzioni ma comunque io faccio 15 minuti normalmente e lasciare agire 20 minuti, applicare il resto della miscela su tutta la capigliatura, lasciare agire 10 minuti in più, quindi è mezz'ora alla fine, è mm. più delle altre e delle altre, io avrei fatto 15 minuti, perché 20 minuti però per le colorazioni 9 9,10 e 9,60 ah ok questo è un 4 questo è un 4 quindi perfetto per altre colorazioni anche 40 minuti quindi noi ci vediamo tra 20 10 30 mezz'ora tra mezz'ora normalmente faccio 15 minuti vabbè ci vediamo tra mezz'ora fortuna che ho letto le soluzioni ma comunque le leggo sempre dopo Intanto vado a pulire la telecamera solo per farvi vedere due cose. Allora, intanto che i guanti non li butto, li ho solo sciacquati perché poi quando vado a rimuoverla rimetto i guanti. Quindi vado, vado a emulsionarla al momento di, di lavarla con i guanti perché è meglio. Poi mi sono un pochino macchiata, vedete, ma o con una salviettina umida o con della carta con un po' d'acqua, fate così finché fresco e viene via tutto e non lascia macchie. Okay. Queste, ma queste maschere queste tinte in commercio sono davvero comode da fare così e niente, ci vediamo tra i 30 minuti che abbiamo detto Allora, passati i 30 minuti che abbiamo detto si può andare a rimuovere a sciacquare ed io lo faccio con un shampoo delicato, quindi non i soliti ma io uso ad esempio questo che è un campione comunque della point mi trovo molto bene e poi lo andremo ad applicarci sopra si chiama il trattamento fissante. Questo qui andiamo. Allora, mentre asciugo l'acqua in eccesso con l'asciugamano, mi è venuta in mente una cosa da dire che dovrebbe essere scontata. Ma preferisco fare un attimo un pippone. Allora, io non sono una parrucchiera e non ho una formazione da parrucchiera. Quindi, probabilmente questo non è il metodo giusto per fare la tinta in casa. Non lo so. So che è il metodo che per me funziona meglio. E davvero in tanti tanti anni che faccio le tinte in casa è il metodo che per me funziona meglio e lo condividiamo assieme per passare un po' di tempo e per vedere anche se funziona questa tinta, perché no? È per vedere e io sono ho fatto anni che ero proprio bionda e usavo proprio il colore da miscelare con l'ossigeno, quindi davvero di tinte ne ho fatte in casa davvero tantissime questo è il metodo che per me funziona meglio e e lo condividevo con voi così per passare un po' di tempo e per testare questa tinta per vedere se funziona. Non voglio assolutamente insegnare niente a nessuno. Io faccio recensioni, non, non insegno niente. Non lo so, probabilmente era chiaro il discorso, però mi piaceva un attimo precisarlo. E ora andiamo a finire ad asciugare i capelli e poi vediamo com'è il okay, risultato finale. allora eccoci qui con il risultato finale. State sempre fermini perché siete sempre sopra il lavandino. Comunque sia, prima cosa ho Questo ciuffetto di baby hair che non riesco mai a tenere a parte se non con della lacca, ma non voglio tagliarlo perché sennò no sono sempre a punta a capo. Quindi lo farò crescere e poi lo sposto sempre con la lacca in giro. Si vede che le vitamine funzionano da questo punto di vista. Allora, passiamo ai capelli. Dunque, prima cosa eh, il colore è fedele, cosa importante. Quindi non è per scontato che un colore di una confezione sia così fedele a quello che fa vedere. Ed effettivamente quello che volevo io era un colore molto simile al mio tipo di capelli, che però andasse a uniformare e allo stesso tempo mi coprisse i capelli bianchi. Allora, il risultato è questo. Mi ha uniformato bene, anche ha preso un po' il colore, è molto carino, bello lucido. Ha coperto i capelli bianchi che... Per fortuna voi con la luce che ho là sopra <ride> non, eh, non li vedete ma io li vedevo e come ma adesso non ci sono più per un po' sono a posto e poi dopo eh, ho dei riflessi che non, ha, non ho mai avuto quindi bello, bello davvero. Adesso non so perché questa è la luce artificiale non so se spegnendo con la luce naturale ma mi metto comunque la foto dell'anteprima con la luce naturale ed è che si vedono ancora meglio, però davvero bello. Bello il colore, facile da applicare, fedele, ed è, non so se voi questo l'avete già provato, ma nel caso io lo segno perché lo ricompro. Infatti, se non si è notato, oh, ho già tolto l'etichetta col colore, perché lo devo segnare, perché questo mi è piaciuto davvero tanto. Sì, promosso. Poi quel trattamento finale li lascia morbidissimi. Ho usato i, tratta i miei trattamenti soliti, ma... Quello finale li lascia davvero morbidi, super super promosso. Allora, spero che avete tenuto un pochino di compagnia con questo video. Come vi ho detto, non vi voglio segnare assolutamente nulla, ma era per vedere se questa tinta funziona. Se per caso non l'avete mai provata, ecco, nel caso ve la consiglio, perché il colore è fedele all'originale. Con i riflessi è fedele all'originale. Quello che volete, ho detto io è il castano moca. davvero piace piace ed è, fa, quello che, eh, fa quello che promette, mantiene le promesse e quindi mi è piaciuto. E mi raccomando, se l'avete provato oppure se ed è, vi ispira, fatemelo sapere con un commento, sapete come sempre che estraggo una volta al mese, e al prossimo video! Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me! Lo sai che estrago ogni mese? Ciao!